Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso allora se avete un pollaio e siete sui social avrete sicuramente visto la pubblicità di questa porta per pollaio io eh, come l'ho vista l'ho acquistata ho sbagliato perché poi vi dico il perché sul prezzo ho sbagliato perché l'ho trovata poi a meno vabbè, questo è un altro discorso parliamo di circa 30 euro io l'ho preso direttamente dalla cina perché sono furbo e ho pagato 37 dollari alla fine sono stato più fesso degli altri comunque va bene non è quello il problema però ci tenevo a farvi vedere un attimino come funziona e soprattutto come è fatta questa porta per pollaio allora tutta plastica innanzitutto partiamo dal presupposto che è tutta plastica questa è una maschera di plastica adesso un paio di millimetri questa la porta di plastica leggermente più spessa saranno due millimetri e mezzo veramente fa ridere qua ci sono le cornici in plastica anch'esse le adesive 7 di viti e il cuore del sistema è questo, ovviamente la scatola in plastica vi arriva senza batterie questo l'ho messo io adesso pulsante di accensione sensore crepuscolare elettronica di controllo motorino con l'ingranaggio che si aggancia sulla porta vedete eccolo qui e che fa andare su e giù insomma la porta stessa allora qualche considerazione io arrivo da una porta che ho pagato circa 150 euro se non erro 5 anni fa, 6 anni fa, si è rotta ultimamente, la posso ancora aggiustare ma è comunque tutta in metallo, è un'altra cosa. Questa costa 30 euro, insomma è plastica. E anche vedete come è fermato qui il motorino con della semplice colla a caldo. È molto semplice nella sua genialità, ecco diciamo che ne stanno vendendo tantissime, sia marchiate che non. La vedremo dopo montata sul pollaio ciò che mi fa specie un attimino ciò che mi lascia qualche dubbio o qualche perplessità sulla robustezza di questo io questo alla prima occasione lo rifarò in alluminio perché ho idea che se una volpe è affamata e vuole entrare con questa plastica qui due testate o due unghiate le zampe e la sfonda. Questo è il mio parere, eh? poi magari mi sbaglio, ma questo è quello che ci vendono per 30 euro. Qua ci sono le istruzioni e sono molto semplici. Una volta che si è deciso di mettere la porta, si fa la maschera. Vedete con la cornice, si ritaglia quattro viti e la porta è montata. È difficile farvi vedere il funzionamento qui sul tavolo perché la porta va da tutte le parti. Una volta che abbiamo incastrato gli ingranaggi. Dentro le prime 3-4 fessure E una volta acceso Adesso vi faccio vedere cosa succede Adesso il sensore ovviamente è spento Perché l'interruttore è spento Una volta acceso Si accende Gira, vedete è impostato per un tot di secondi Lui sa benissimo la lunghezza della porta Qual è E quindi la regola di conseguenza Ecco, partito E allora lui chiude pensavo anche, mentre facevo questa piccola recensione visto che farla in alluminio sarebbe la cosa migliore però mi verrebbe difficile fare questa scanalatura qui dove poi va a incastrarsi in la ruota dentata di rinforzarla semplicemente dietro o davanti vediamo dove mi dà meno fastidio con delle listelle di alluminio in modo tale da farla un pochino più robusta potrebbe essere un'idea, questa potrebbe essere la prima trasformazione che faccio su questa porticina qui intanto vi dico solo che non mi ha entusiasmato per niente è un forse ho buttato via 30 euro ma vediamo poi come si comporterà una volta che ho rinforzato la porta questa è la porta del mio pollaio, quella attuale è un'altra cosa, eh. però come vi dicevo lo pagai più di 150 euro adesso tolgo tutto, smonto, montiamo l'altra allora il montaggio della nuova è molto semplice allora va montata così le due bacchette vanno sotto perché così danno lo spazio alla porta di scorrere di adesivo lo tolgo per dargli più stabilità e mi serve per fissare la porta allora vedete si fanno coincidere i fori ok adesso arrivano le curiose hanno appena finito di mangiare fisso la parte sotto perché sopra poi ci andrà questo userà gli stessi fori della cornice Allora il legno è sottile, comincia a scricchiolare, la cosa migliore sarebbe fare un foro, un foro di invito, cosa che vado a fare. Non avevo la punta da legno, uso quella da ferro, tanto da due e mezzo. In quel punto, proprio in quel punto ho trovato la vite di giunzione delle due tavole, che fortuna ragazzi, mamma mia oh! Allora la porta non ha un verso, eh. Quindi da una parte l'altra va bene. Il fatto che abbiamo messo del di adesivo è comodo perché la tiene un po' ferma sulla cornice. Mamma che casino che fate! Allora abbiamo un problema, un problema di fondo. In pratica mi avvicino. Questa finestra qui è più larga della porticina. La porticina dovrebbe scorrere sulle due pareti e quindi adesso dovrò fare un supporto, smontare tutto e ci rivediamo fra un po'. Eccoci qua, allora ci ho lavorato un'oretta perché ho dovuto ricostruire le cornici intorno. Io non avevo più ovviamente, quindi ho dovuto recuperare un paio di pezzi di legno qui e un pezzo di legno come traversa che è la parte principale più importante se vi può essere utile. Per far funzionare bene questa porta perché se questa porta di plastica non ha un supporto che la spinge verso il meccanismo dove c'è la ruota dentata, la ruota dentata salta i denti e questo non funziona, quindi se non avete la parte superiore, un pezzo di legno un qualcosa, una cornice che vi tenga attaccata la porta di plastica al meccanismo, non funziona, ve lo dico subito: è la parte, è la cosa principale che dovete fare se non ce l'avete. Se dovete fare una modifica, come ho fatto io. Allora, ricevo un'oretta di lavoro, un paio di santi del paradiso. Ecco, adesso vi faccio vedere. Ora è aperta. Eh? Il sensore non è qua, è qui dove c'è il simbolo. Quindi, se io chiudo, allora nel frattempo ho zerato il registro, eh? quindi la vedete leggermente più alta adesso la porta. Questa è la sua massima apertura. Prima si era sbilanciata, della muta più su. Quindi, allora, questa è la situazione di partenza. Chiudo, perfetto, ora è perfettamente chiusa e la porta arriva al bordo superiore, ora apro e rimane così, lo scherzetto che mi ha fatto prima, prima che accendessi la telecamera non me ne sono accorto, ha dato un altro impulso, si è aperta ancora un po', quindi quando la chiudevo rimaneva qui, non va bene quindi una volta che la montate dovete fare il registro mi avvicino vi faccio vedere ecco il registro lì esattamente lì dove c'è la fessura e leggermente più sotto perfetto rimane così ok tiriamo le somme pregi difetti pregi costa poco basta l'unico pregio che ha è questo difetti è una struttura che secondo me non serve per ciò che è stata progettata plastica se questo dormitorio fosse in una zona aperta non servirebbe a nulla io qui ok sono dentro il recinto va bene una cosa in più oppure se avete dei cani a guardia del, del pollaio perfetto una cosa in più ma se vi affidate soltanto a questo per proteggere le vostre galline di notte secondo me non va bene, secondo me bisogna rivolgersi ad altri prodotti un pochino più professionali. Eh. È bello, è comodo, è semplice, non c'è nessuna programmazione. Però secondo me è insufficiente per proteggerlo da, dalle volpi soprattutto e dalle faine. Se questa è plastichetta da 2 mm non, non risolviamo niente lo ricomprerei no sicuramente no è stata una curiosità che ho avuto pensavo che questo fosse in lamierino probabilmente non ho letto bene io la scheda tecnica non l'avrei comprato se avessi saputo che era di plastica ora devo vedere ma a questo punto mi viene difficile probabilmente eh, rinforzarlo sul retro ecco magari se si rinforza con un foglio di alluminio con delle piastre di alluminio eh, o, del, o di lamierino ecco forse qualcosa in più fa ma così come adesso non va bene bene dai siamo arrivati alla fine spero di avervi fatto risparmiare un po di soldi se proprio poi volete vedere caratteristiche tecniche vi lascio un paio di link qua sotto su amazon andate a vedere il prodotto costa intorno ai 30 euro come vi dicevo se vi è piaciuto questo genere di video con questi test ditemelo magari scrivetemelo nei commenti perché eh... Ne farò altri, vorrei cominciare a recensire un po' di prodotti che riguardano la campagna e il pollaio, insomma, così che vi possano venire utili ed evitare di fare acquisti sbagliati come questo. Sì, molto pittoresco ma non serve a nulla. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto mettetelo in giù va bene lo stesso, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati, poi cliccate sulla campanella così vi arrivano le notifiche di quando pubblico un nuovo video, vi saluto e ci vediamo giovedì prossimo.